Da quanto tempo siamo insieme a te? C'eravamo già al tuo arrivo e quando affrontavi le prime sfide? Nei momenti felici, quando hai dimostrato coraggio e quando avevi più bisogno di sostegno? Mentre andavi incontro al tuo futuro, noi ti siamo stati vicini, giorno dopo giorno. INPS, la previdenza che accompagna la vita degli italiani.